Ok, visto che siamo di nuovo tutti qui, possiamo ricominciare parlando di un altro esercizio che vorrei presentare oggi, che è relativo a una simulazione. Sul sito ho già caricato il, il testo, il progetto e il database, quindi se volete potete scaricarlo nel registro, ecco qui. Ecco, questi qua sono i tre file utili all'esercizio all che sto per spiegare comunque il testo adesso lo leggiamo insieme allora si tratta di una simulazione riguardante una catena di autonoleggi quindi quello di cui disponiamo come al solito almeno come usuale per le simulazioni abbiamo un database in cui sono eh, caricate le prenotazioni e si vogliono valutare i possibili scenari questa è la tabella del database che possiamo andare a vedere anche ai dio qualsiasi altro Tema. Eccola qui, sono 200 righe con i valori che abbiamo visto lì. Quindi, l'ID di ogni entry, class che indica il tipo di auto in quattro categorie, pick up e return che riguardano il giorno in cui l'auto viene noleggiata, e return che è il giorno in cui dovrebbe essere riportata all'autonoleggio. Infatti, qui abbiamo. L'identificatore in intero, macchina presa un altro intero, un giorno in cui la macchina dovrebbe, occhio al condizionale, venire restituita, e la classe della macchina richiesta dall'utente, che poi noi definiremo come un tipo enum. Ora, tra le varie condizioni della simulazione cosa abbiamo? Se una macchina della classe richiesta dal cliente non è disponibile, come è d'uso comune all'interno delle, delle società di autonoleggi la filiale è obbligata a fornire una macchina di classe più elevata allo stesso prezzo. Se nessuna macchina è disponibile, è necessario far venire l'autovoico da un'altra filiale, che è considerato l'evento peggiore, perché è il più costoso fra tutti. Questo però sempre è trasparente a livelli dell'utente. Se si desidera realizzare, per, se desidera realizzare un simulatore per valutare i possibili scenari, in particolare dobbiamo determinare, il numero minimo di macchine delle varie classi per soddisfare tutte le richieste. Inoltre si desidera osservare il numero di free upgrade, cioè il numero di volte che la società di autonoleggio è costretta a dare un'auto un di classe superiore al cliente, oppure il numero di disastri, cioè il, tutte le volte che la, la filiale dell'autonoleggio è costretta a far venire un'auto da un'altra filiale pur di soddisfare la richiesta del cliente. Che, si, che avvengono soprattutto quando i clienti non sono puntuali nel restituire le macchine nel realizzare il codice come d'uso eh, abbiamo già un progetto base in cui sono definiti bin e DAO, quindi tenendo presente la struttura del database andiamo a vedere eccolo qua, questo è il progetto dell'autonoleggio e queste sono le tre classi che abbiamo a disposizione vi connette con la tipica vabbè, per connettere il progetto al database quindi non, non stiamo a guardarla più di tanto Reservation DAO ha un unico metodo che mi permette di scaricare tutto dalla tabella ordinandolo in ordine di giorni in cui vengono presi diciamo che dato come sono fatte le simulazioni non ha, non ha molto senso comunque va bene, sono fatte così eh, Reservation è una classe in cui sono definite il, i tipi di classi del veicolo. Considerato che Java sostituisce gli enum con degli interi partendo dal valore 0, il valore 0 è considerato un non, cioè non lo otteniamo in considerazione in questa simulazione. Questa è l'auto di prima classe, quindi è la migliore, e poi via via, seconda, terza e quarta classe. Poi abbiamo diversi valori relativi a ogni reservation, cioè l'id come abbiamo visto nel database il giorno di eh, affitto e il giorno di consegna e poi questi due valori che riguardano quale è la classe richiesta dall'utente e quale invece è la classe del veicolo che gli è stata assegnata perché potrebbe essere uguale o superiore al solito abbiamo costruttore eh, con i vari valori e il getter e setter di tutto come al solito abbiamo hashcode, equals e toString definiti Detto questo, diciamo che questa classe la useremo così per com'è, senza modificare nulla, tenendo sempre in considerazione questo e nulla. Quello che dobbiamo andare a definire, dunque, sono fondamentalmente tre classi. Una che è quella di tipo eh, l'evento, cioè una che è la classe del simulatore, in cui verrà gestito tutto, quindi con i metodi step, il metodo di inizializzazione, e un semplice main che serve a far avviare il tutto. Quindi iniziamo a dichiararle, iniziamo con il main, che possiamo dichiarare anche da qualsiasi package. Tanto... Ok. Poi abbiamo detto che ci servono le due classi, evento e simulatore. Possiamo dichiararci un altro package sim, quindi e all'interno del package sim dichiarare le due classi. Una è il il simulatore ok, l'altra è la classe di tipo event. E eh, diciamo che sarà sempre di, eh, presente all'interno delle simulazioni perché è quella che gestisce eh, e mantiene traccia eh, le, cioè, diciamo, delle condizioni di ogni evento. Va bene. Ok, iniziamo dalla classe. Come è fatto l'evento? Da come abbiamo visto nel database che io giustamente ho chiuso. No, ecco, abbiamo l'id, classe dell'auto, giorno, eh, giorno in cui viene presa eh, e giorno in cui viene consegnata. Gli eventi però non contengono tutti questi valori, ma conterranno soltanto... Un ID poi il, il tipo di evento, che può essere appunto quello di, eh, in cui l'utente prende a noleggio la macchina oppure quello in cui la restituisce, e eh, il tempo in cui viene eseguito questo, che può essere nel caso o il tempo in cui viene presa a noleggio o il tempo in cui viene rilasciato. Abbiamo dati possibili eventi, creiamo anche qui un nuovo... Eh, un nuovo, una nuova classe un tipo event type ecco. e gli mettiamo i nostri due eventi. uno è questo nel momento in cui l'utente vuole eh, prendere l'auto all'autonovello all e car return quello in cui l'utente la restituisce i valori che saranno eh, presenti all'interno di questa classe sono un intero che indica il tempo, cioè come il tempo è espresso in giorni, eh, quindi diciamo il giorno in cui accade questo determinato evento. Poi un type, ovviamente, che abbiamo appena scritto, che abbiamo appena ridefinito qui, e poi un reservation ID, uguale a quello che abbiamo visto eh, nel database che indica l'ID di ogni entry di event che che accadrà. creiamo in maniera automatica un costruttore che prenda in, in ingresso tutti e tre i parametri. Quindi, eh, se riuscissi a trovare source, ecco qua, il costruttore usando i, i tipi. Ecco. Poi, dato che stiamo usando eh, nelle simulazioni usiamo una coda prioritaria e che la coda prioritaria ha un funzionamento particolare nel senso che noi carichiamo i, gli eventi così per come riusciamo a schedularli però dovranno essere tirati fuori dalla coda nell'evento preciso in cui cioè nell'ordine preciso con cui devono accadere per cui è importante che questa classe event sia eh, confrontabile con altri oggetti con tutti, cioè un oggetto di tipo event sia confrontabile con altri oggetti dello stesso tipo quindi deve implementare implement un oggetto di tipo event deve essere possibile confrontare questi eventi fra di loro utilizzando un metodo che dobbiamo definire noi infatti come vedete qui mi dà un errore perché mancano dei metodi Eclipse mi aiuta e mi dice quali sono quelli che mancano in questo caso è soltanto il compare to, ovviamente. che cosa succede? Che io posso confrontare questa, una determinata istanza di questo oggetto con un altro oggetto che gli passo qui. Dato che le simulazioni hanno un andamento, diciamo, basato sul, sullo scorrere del tempo, sull'avvenire eh, sull degli eventi, quello che devo confrontare io è solo ed esclusivamente il valore time. Quindi quello che io devo tornare, è un conto eh, fra interi perché il time è intero e devo confrontare questo tempo quello di questo particolare oggetto con quello che gli passo qui questo valore, questo metodo mi permette di avere informazioni su quale evento viene prima e quale evento viene dopo perché prendendo due eventi e confrontando il time lui sa che se il richiamo su questo evento il compare2 e mi ritorna un valore negativo. Vuol dire che questo time ha un valore inferiore, quindi viene prima fatto. Questo, data la semplicità della, della simulazione, cioè abbiamo soltanto due eventi, diciamo che fondamentalmente abbiamo finito. Perché i metodi getter e setter? Vabbè, li, li inseriamo pure. Dai, anche se sono dichiarati in questo modo, dovrebbero essere raggiungibili. Comunque, per eh, buona norma. Uh. Ok, anche se non ci serviranno, comunque intanto li abbiamo, quindi male non fa. Adesso abbiamo il simulatore. Il simulatore cosa deve avere sicuramente all'interno? Sicuramente una coda prioritaria, visto che eh, è necessario avere un punto in cui inserire tutti gli eventi e poi tirarli fuori in maniera ordinata. La coda prioritaria di eventi, eventi. Okay. ovviamente devo importarli ok. poi devo andare a vedere come funziona questo sistema per, dato che io devo gestire diciamo, una flotta di auto all'interno di una eh, filiale di autonoleggio e le auto sono divise in quattro classi diverse vi metto il testo così mi seguite pure Ok, dunque ha quattro auto diverse quattro classi di auto diverse e io voglio definire il numero minimo di auto delle varie classi per soddisfare le richieste quindi questo vuol dire che devo avere un sistema che mi aiuti a modificare il numero di macchine che ho in, o, in una determinata filiale eh, in maniera abbastanza semplice quindi posso utilizzare sicuramente saranno degli interi visto che comunque le auto eh, devo soltanto contarle devo avere un intero relativo a ogni classe di auto considerato il fatto che noi lavoriamo sempre in maniera il più generica possibile quindi potremmo non sapere quante sono effettivamente le classi delle auto noi possiamo dichiarare un array di interi available cars in modo tale da inizializzarlo questo array poi definendo come indice il numero ordinale relativo ad ogni classe e il valore associato è il numero di auto di quella determinata classe. Poi, dato che vogliamo sapere pure, come richiesto dal, dal, dal testo, il numero di eh, miglioramenti diciamo, di classe gratuiti che l'autonoleggio è costretto a fare a, eh, la, al, eh, al cliente non appena richiede un'auto che non è presente, devo avere un array simile delle stesse dimensioni perché avrà le stesse caratteristiche e update cui ogni volta che un utente passa da una classe all'altra eh, dovuto al fatto che l'auto la, non è presente l'auto della classe richiesta non è presente all'interno della filiale un'altra richiesta che mi faceva il, eh, il testo è questa vedete il numero di free upgrade è il loro tipo, quindi devo sapere quante volte ho cambiato classe per ogni classe e il numero di disastri che avvengono, cioè il numero di volte che io non ho nessun tipo di auto da poter dare al cliente e quindi la devo richiamare da, un, da una filiale vicina, quindi è sempre un intero. Altri valori che può essere sempre utile tenere eh, eh, in considerazione, ad esempio, è il numero totale di auto che ho. Eh, forse era pure richiesto. Il numero totale di auto che ho affittato. E mantenere pure traccia delle. Per eh, cioè non mantenere traccia, avere pure una struttura in cui inserire i valori che scarico dal database. Andando a vedere il DAO. Per quello che è già scritto, get all reservations fa interrogazione alla tabella, ottiene tutte le entry e le inserisce in una mappa. Integer reservations. Quindi andrò a usare la stessa mappa, quindi copio questo per dichiararmi le mie per mantenere traccia dei miei valori scaricati dalla tabella. Ok. fondamentalmente queste sono a meno di ulteriori modifiche le strutture dati e i valori che ci interessa mantenere traccia durante tutta la figurazione scriviamo adesso eh, il costruttore okay. oh. ah ok ok il costruttore non ha con un ricordo. Dato che questa classe simulatore verrà richiamata nel main, per cui faremo un main molto semplice: cioè interroghiamo il database, scarichiamo i valori, li mettiamo nella mappa e dobbiamo comunque passare al simulatore. Possiamo direttamente farci passare dal main il reservation. Praticamente quando costruiamo il simulatore e facciamo partire il tutto, abbiamo le informazioni che ci servono. Ora, quello che dobbiamo fare è, come è buona norma di programmazione, inizializzare tutti questi valori. Sicuramente il reservations lo dobbiamo rendere identico a questo di qui che ci viene passato nel costruttore. Il reservations uguale in maniera Java già sa che questo si riferisce a questo di qui e invece a questo a quest'altro. Poi utilizziamo i valori, quindi il master è uguale a zero, il totale di auto, di auto è uguale a zero, la coda è vuota, Per quanto riguarda gli Array, dobbiamo dichiararli. Cosa possiamo qui come dimensione dell'Array? numero di classi che ci sono eh, nella, nella nostra simulazione quindi il numero di classi sono, è questo abbiamo 5 classi, anche se la prima non viene tenuta in considerazione, abbiamo detto che la classe 0 è brutta da considerare quindi non la teniamo in considerazione quindi a noi interessa veicolus veicolus mi ritorna un array con tutti i valori, un po lenti. inizializzo l'array di interi e lo costruisco con tanti valori quanti sono quelli dei tipi delle auto, in maniera tale che io possa avere un contatore per ogni auto, quindi per ogni classe di auto. Stessa cosa posso fare per il free upgrade, nel senso che mi serve un sistema inizializzarlo sempre con il numero passi eh, di veicolo che, che ci sono dato che si tratta di un int non, non intero devo inizializzarlo e questa cosa c'è un cicloforo su tutte eh, l'array a 0 ok quindi qui ho inizializzato tutte le mie eh, strutture e qui conosco quali sono tutti gli eventi che eh, ho applicato dal database lo che devo fare adesso è schedularli, quindi prenderli una alla volta e inserirli all'interno della coda degli eventi, essendo che è una mappa mi costruisco un iteratore. Non conosco, non lo conosco. Ok, mi costruisco un iteratore di tipo reservation, lo chiamo in e lo inizializzo i valori e mi faccio ritornare l'iteratore dalla mappa che ho inizializzato eccolo qua e adesso it... adesso it è un iteratore che può eseguire diciamo, un ciclo completo su tutti i valori presenti all'interno della mappa Reservations. Quindi, se il datore ha altri valori, quindi a next, posso fare. Traggo la Reservation, di R uguale io prima faccio il controllo per vedere se effettivamente ci sono altri valori da estrarre. Se li trovo, allora entro nel ciclo, prendo il prossimo valore e lo inserisco qui, in Reservation. Reservation con conterrà tutti i valori che io devo eh, inserire all'interno degli eventi. Quindi posso direttamente scrivere event2.pad event event event Qui devo aggiungere un evento, evento che posso costruire anche qui dentro stesso, quindi richiamando il costruttore, visto che l'avevamo definito su tutti i parametri. Quindi posso anche non avere riferimenti all'oggetto, ma dichiararlo... E qui mi consiglia quali sono i, tipi, i valori, gli argomenti che vuole l'ingresso per poter costruire un evento. Quindi vuole un intero per il tempo un tipo di evento e il Reservation ID. Tutti questi valori io li ho all'interno del Reservation. Quindi cosa succede? Il primo è il tempo eh, in cui avviene questo evento. Attenzione che in questo caso ogni Reservation, quindi ogni entry del database, contiene due eventi. Perché se andiamo a vedere, nuovamente ho cliccato tutto, nuovamente questo, nel database abbiamo l'id, la classe e abbiamo sia il giorno in cui viene presa l'auto sia il giorno in cui verrà riconsegnata e questi per la simulazione sono due eventi diversi quindi vanno schedulati in due momenti diversi Ok. quindi per ogni reservation prepararmi ad avere due eventi è dato da R, reservation.pickupDay, il momento in cui questo utente sta andando a prendere l'auto all'autonoleggio. Poi, il tipo di evento, event type, abbiamo detto del day, quindi il momento in cui è andata a prenderla, e il p eh, del reservation, R. Punto, All'interno della reservation abbiamo quindi pure il momento in cui abbiamo, eh, dobbiamo schedulare l'evento in cui l'utente va a consegnare l'auto, quindi il return day. L'evento è di tipo turn, vedete qua abbiamo i due tipi di eventi, se ne il secondo, e l'ID è il medesimo, quindi. Abbiamo schedulato gli eventi. Quindi diciamo che il simulatore è stato allocato, ha preso tutti i valori, ha schedulato gli eventi ed è pronto a partire. Quindi nel main possiamo già iniziare a scrivere qualcosa. Cosa scriviamo? Ci allochiamo un oggetto di tipo DAO, per connetterci al database e scaricare i valori che ci interessano. Colori che ci interessano li dobbiamo passare al simulatore e, e poi nel main non servono ad altri. Qui possiamo direttamente liberarci l'oggetto di tipo simulatore, allocarlo. E lì qui vuole il, eh, la mappa del reservation che noi possiamo scaricare direttamente dal database, visto che abbiamo il DAO. Con get col reservation. Ok, Quindi, questo abbiamo ottenuto i valori inizializzato, cioè allocato l'oggetto di tipo simulatore e inizializzato, inizializzato tutta la struttura al suo interno ora, quello che dobbiamo fare è procedere con, eh, con il metodo che ci serve per eseguire i vari step in realtà ci serve un'altra cosa, ci serve un metodo che serva a inizializzare dall'esterno del simulatore il numero di auto disponibili perché noi sappiamo che il, lo scopo principale di questo simulatore è appunto capire qual è la configurazione soddisfacente per soddisfare certo soddisfacente per, eh, per questo determinato tipo di eventi che accadranno. Quindi ci serve un eh, metodo setter per, che verrà richiamato nel main per poter inserire i valori all'interno di, di questo array. Metodo lo chiamiamo qui a public lo possiamo chiamare possiamo ottenere due interi in ingresso uno riguardante il tipo cioè eh, la classe dell'auto e l'altro il numero di valori il numero di auto da inserire quindi da tenere in considerazione per quella classe di auto e lo andiamo a settare direttamente nel nell'array specifico ok, in questa maniera ogni volta che nel main io richiamo questo metodo, decidere quanto è auto inserire per una determinata classe, quindi questo metodo verrà richiamato qui guardate che salvo, se no non vedo le modifiche ecco. eccolo qua e io posso anzi devo richiamarlo quattro volte una per ogni, tipo, per ogni classe dell'auto qui ho le varie classi che sono eh, alla fine dei tipi interi perché gli numeratori funzionano così 3 e 4 quindi prima, seconda, terza e quarta classe e qui posso inserire il numero di auto che voglio in maniera tale che ogni volta che faccio una simulazione posso modificare questi numeri e decidere e vedere il risultato, quindi vedere se la configurazione va bene o meno quindi posso partire da una configurazione, ad esempio, in cui inserisco tre auto per ogni classe. Ok. Fatto questo possiamo partire a scrivere il, scrivere il metodo che ci serve per passare vari eventi all'interno della coda quindi i vari step di, della, eh, di simulazione una volta che io richiamo il metodo step vuol dire che già ho verificato che sono presenti altri eventi all'interno della coda e quindi posso richiamarmi l'event trarlo alla coda quindi event, event mi sbaglio sempre gli c'è l'event Dovrebbe essere in eh. ok posso stare a remove. io lo richiamo qui, sono sicuro eh, che nella coda c'è effettivamente ancora questo evento, questo verifica questo controllo per vedere se ci sono ancora eventi, poi lo farò nel main dove chiamerò lo step ogni volta finché ci sono eventi all'interno della coda. per ogni evento ogni evento cosa contiene il reservation dove abbiamo il reservation ID il tipo e il tempo ora ecco quindi posso fare la mia reservation R la posso estrarre perché nell'evento io conosco L'id eh, della reservation, quindi posso estrarla dalla mappa di reservation che è questa e gli passo la chiave che è l'id, quindi punto reservation è punto Id, ok, e so, reservation. Avendo questo, posso iniziare a lavorare e gestire ogni tipo di evento considerando qual è il tipo di evento che è accaduto quindi ho due tipi di eventi car pick up e car retard posso fare una, uno switch evento. Okay. avrò i vari case il primo diciamo, car pickup Il secondo case sarà RARN e poi c'è il DILOT che in teoria non dovrebbe mai cliccarsi e quindi possiamo considerare l'idea di trovare un'eccezione di qualsiasi tipo il legal argument Qualcosa del genere, fondamentalmente, non dovrebbe verificarsi mai, quindi eh, sollevare un'eccezione potrebbe essere qualcosa di positivo, nel senso, per renderci conto che effettivamente è successo questo. Ora, quando io vado processando gli eventi mi è, e, e mi accade un evento di tipo carpic up, cosa devo fare? La prima cosa che è sicura è incrementare il numero di auto che sono state noleggiate perché comunque vada l'utente prenderà l'auto se è disponibile sia che no avrà l'auto poi è, può controllare se l'auto che lui richiede è disponibile o meno tra quelle che è in filiale quindi per verificare se è disponibile io devo andare a controllare questo array all'indice della classe richiesta e vedere se è maggiore di 0 quindi se è maggiore di 0 vuol dire che ho ancora almeno un'auto disponibile e posso eh, noleggiarli proprio quella che aveva richiesto. Dobbiamo mettere un int available cas che è l'array che contiene le informazioni su quante auto sono disponibili in quel determinato momento. L'indice della classe lo scalò nella reservation ed è great vehicle question. è questo di qui. Perché. Mi, mi dice qual è la classe richiesta dall'utente, la classe di auto richiesta dall'utente per avere l'intero, quindi l'indice con in cui, cui poter lavorare sull'array. Uso il metodo ordinal che mi ritorna il numero ordinale, del, cioè proprio l'int che farà da indice a questo array. Quindi se il valore a questo indice è maggiore di 0, Dire che l'auto c'è, l'auto richiesta è presente, io posso fare effettivamente questa auto, cioè questa classe di auto all'utente, posso cambiare la reservation e mettere nel set dire che l'auto che è stata affittata è effettivamente quella richiesta. Quindi l'utente aveva richiesto quest'auto e io effettivamente riesco ad affittargliela. Un'altra cosa che devo fare per far funzionare la simulazione, qual è? Beh, io ho controllato se c'erano ancora auto, se un auto era ancora, almeno un'auto era presente l'ho affittata a quest'utente. però quindi devo decrementare il contatore relativo all'auto richiesta in maniera tale che eh, è un eventuale utente successivo abbia la, la, la situazione aggiornata quindi nella stessa posizione dell'array, quindi dell'auto richiesta incremento il valore del contatore questo nel caso in cui l'auto che l'utente ha richiesto è presente nel caso in cui invece l'auto non è presente bisogna avere due condizioni fondamentalmente una è che comunque riesco a eh, trovare un'auto di classe superiore da poter dare all'utente, quindi non ho dei disastri e l'altra condizione invece è che avviene proprio il disastro, nel senso che comunque auto migliori non ne ho, auto di questa classe non ne ho perché già l'ho controllato e quindi devo andarla a prendere da una filiale esterna, quindi cosa posso fare? Semplificare, Simplificare l'intero che indica valore dell'autorichiesta cioè la classe dell'autorichiesta quindi questo ordinale dell'autorichiesta poi mi copio questo valore qui mi serve questo mi serve fare un minimo di come posso dire di lavoro di programmazione strano perché Siccome è un array di auto, non è che io controllo un tipo e se non ce la controllo l'altro, devo verificare diverse classi superiori alla mia. Quindi mano a mano, ah. quindi mano, a mano devo andare a scandire l'array, andando aumentando la classe, quindi diminuendo l'indice, cercando la prima locazione in cui le auto sono disponibili. Quindi con questo devo fare un ciclo while su le auto... Eh, diciamo sulle classi migliore di quella che ho richiesto fino alla prima classe quindi finché ottenuta è maggiore di 0 ora vedrete perché perché questa ottenuta man mano lo andiamo decrementando. e ottenuta uguale a 0 cosa succede in questo in questo ciclo while e tutto perché c'entro, la classe dell'auto non ce l'ho, l'autonoleggio non ce l'ha, quindi io cerco un'auto cla un di classe immediatamente superiore, però che sia disponibile, quindi ottenuta adesso è l'indice dell'auto richiesta, quindi consideriamo che noi abbiamo richiesto un'auto di terza classe, quindi ottenuta per ora è terza classe e va bene, le auto di terza classe abbiamo visto prima, non ci sono, quindi questo, il contatore di Available Cars sarà uguale uguale a 0. Quindi decremento ottenuta e passo alle auto di seconda classe. Le ottenuta è di seconda classe, quindi è un 2, quindi è sempre maggiore di 0 e verifico la disponibilità di auto nell'array Available Cars nella posizione 2. Se questa auto è. Eh, disponibile, allora sono contento e, e, e poi vado avanti altrimenti devo comunque continuare a decrementare finché non raggiungo il limite estremo perché magari non ci sono eh, più auto quindi anche se vado aumentando fino alla prima classe non trovo auto e vado a decrementare finché ottenuta diventa zero e quindi arriverei in questo caso ora all'interno no. il while termina qui quindi. alla fine di questo while mi darà le informazioni che voglio cioè se è ottenuta è uguale a 0 vuol dire che io ho decrementato talmente tante volte che ho finito le classi di auto quindi è un disastro quindi possiamo scriverlo if è, è uguale uguale a 0 altrimenti vuol dire che comunque per soddisfare il cliente riesco a dargli un'auto migliore che comunque ho già, quindi è un free, ah, free. Ok. ok consideriamo questo ottenuto è uguale a zero, quindi vuol dire che c'è un disastro non ho auto quindi, dato che il testo dell'esercitazione dell vi richiedeva di contare il numero di disastri subito è incrementato e ovviamente devo modificare il reservation fare il set comunque anche se c'è stato un disastro l'utente avrà un'auto e l'auto sarà esattamente della classe richiesta perché una volta che è un disastro e devo contattare un'azienda una, una filiale vicina sicuramente gli faccio prendere l'auto che volevano gli do sicuramente un'auto migliore quindi la classe è questa. E' quello che aveva richiesto. E qui ho finito quindi di gestire questo caso del disastro. Nel caso di un free upgrade, cosa devo fare? Anzitutto devo eh, aggiornare le statistiche riguardanti i free upgrade che mi sono successi fino ad ora. Quindi devo implementare free upgrade No, quale Attenzione che free upgrades è un array. Quindi invece voglio sapere esattamente, cioè mi serve perché voglio sapere esattamente da quale classe ho avuto problemi, su quale classe ho avuto problemi, quindi se eventualmente voglio aumentare il numero di auto per quella classe. Questo valore lo posso calcolare tramite ottenuta, perché sarebbe il valore dell'auto richiesta, quindi questo rec questa è la classe che ho richiesto. a Attrago la classe, il, il valore dell'auto ottenuta. Quindi cosa succede? Se io richiedo un'auto di terza classe e ne ottengo uno di prima, so cosa non funziona. Perché è ottenuta così? Ok, questo di qua, poi facciamo delle prove e vediamo. Perché... Eh, ok ok, okay c'è un problema qui eh, nel senso in realtà al contrario perché cosa succede? va bene poi man mano che facciamo la, la simulazione lo ricontrolliamo Se lo segniamo qui e poi lo ricontrolliamo ora che cosa succede? andando avanti dobbiamo l'auto richiesta dall'utente l'auto che effettivamente ho eh, affittato Que come quella che ho dato all'utente quindi vehicle rental questa non devo dargli più l'auto che aveva richiesto ma piuttosto devo dargli quella che sono riuscito a dargli cioè quella che sono riuscito ad affittargli quella che sono riuscito ad affittargli è un valore contenuto in ottenuta quindi abbiamo qui sarà vehicle class ottengo tutti i lavori values come array e prendo quello in posizione ottenuta ottenuta è la classe dell'auto che io sto dando al, al cliente per, eh, perché non avevo un'auto della classe che aveva richiesto lui e in più come ho fatto eh, prima devo eh, dire il numero di auto disponibili di determinata classe quella determinata classe è data dall'osservata proprio adesso quindi getvehiclerent perché visto che già qua con il set io ho cercato quale classe di veicolo ho dato al cliente posso tirarlo fuori e, diminuire, e decrementare il numero di auto disponibili di quella determinata classe Ok, con questo diciamo che termino la gestione del caso in cui il cliente prende un'auto all'autonoleggio, in car ritardo invece devo considerare il, fatto in cui, il caso in cui l'utente mi riporta l'auto, qui tutto sommato è molto più semplice perché devo soltanto incrementare il contatore le auto disponibili di quella determinata classe, le auto disponibili di quella determinata classe prendo sempre dal l'auto che effettivamente sta usando il cliente in per avere l'intero quindi l'indice della, della classe dell'auto quando ero finito lo step quello che possiamo fare visto che non, non abbiamo messo un sistema auto da nessuna parte è che effettivamente gli eventi critici sono quelli in cui io per un qualche motivo non ho potuto dare l'auto eh, richiesta all'utente conviene inserire una un sistema auto, comunque un qualcosa che mi stampi delle informazioni all'interno dell'aile l'aile è il caso in cui l'autorichiesta non sia presente questo è quello che potrei è quale auto aveva richiesto l'utente e quale auto in realtà gli ho dato quindi stampare mm -hmm. richiesta. la richiesta dell'utente era l'auto R. get ho richiesto ok Punta. r. get ho dimenticato. Okay. Diciamo che così dovrebbe già essere in grado di funzionare il simulatore. Quello che mi manca è che nel main devo, dopo che ho inizializzato il tutto, ho inizializzato il numero di auto eh, disponibili per ogni classe, eh, devo soltanto scrivere un ciclo while all'interno del quale richiamare sempre il, valore, il, il metodo sketch in maniera tale che lui vada avanti finché ci sono dati nella coda. Come faccio a sapere finché ci sono dati nella coda? Visto come sono messe le cose, nel senso che tutti i dati sono nel simulatore che il main non, sa, non ha accesso alla coda, facciamo un metodo all'interno del simulatore che mi ritorni un booleano, da poter usare come test all'interno del while che mi permetta di eh, sapere se ci sono ancora eventi non prendo nulla ritorna e eh, mi ritorna sì se la lista è ancora piena quindi posso usare un no event ok quindi ogni volta che chiamo questo metodo Finché la lista non è vuota, lui mi ritorna Quindi è perfetto per quello che devo fare qui. Ok. Posso già provare a lanciarlo. Ok. Questi dati che ho qui nel log, nella console sono relativi soltanto ai casi in cui qualcosa è andata male, quindi gli eventi, cioè le auto affittate dovrebbero essere 200, perché sono 200 le entry all'interno del, del database. Questi sono gli eventi in cui qualcosa non va. Quindi che cosa succedeva? Ad esempio qui l'utente ha richiesto una standard, quindi un'auto un di terza classe, addirittura ne ha ottenuta una di prima, perché si vede che tutte le altre non erano disponibili. In questa maniera non è facile vedere cosa succede, perché non possiamo andare lì a contare tutti i dati. Quindi quello che possiamo fare, anziché dobbiamo fare all'interno del simulatore è scrivere un altro metodo che sia in grado di stamparmi alla fine della simulazione i valori che io ho conservato qui. In questi tre, in questi quattro eh, in queste quattro variabili, diciamo, due array e due variabili. Quindi È un nuovo eh, metodo posso chiamare posso a mettere delle line in console e posso scrivere eh che contiene il numero di auto affittate quindi questo qua mi indica quante è auto affittato poi sapere quanti disastri sono stati quindi stampo il valore di quella variabile e poi sapere il numero di eh, free upgrades che sono stati effettuati per soddisfare il cliente come un array devo fare comunque un ciclo for uh, i minore del, del numero di classi no oh. Un piccolo foro sempre sul numero di passi e per ogni eh, elemento dell'array free upgrades stampare qualche informazione. Quindi eh, posso fare? Okay. e stampo è contenuto nell'array alla posizione 10 in questa maniera so per quella determinata classe quanti anzi devo scrivere pure qual è la classe più posso stampare direttamente, Dai. metodo print lo vado a richiamare nel main dopo che ho finito tutta la mia simulazione Quindi posso scrivere quando a lanciare ottengo gli stessi valori di prima perché comunque gli eventi sono fissi all'interno del database e so che le auto affittate sono 200 così come sono le entry del database, i disastri sono 8 e free upgrade, eh, ok, quelli che ci interessano sono questi, questo di qui rappresenta la classe 0 che non va tenuta in considerazione visto come abbiamo scritto i tipi, quindi uh, se trovo il metodo... Okay. Bene. Ora, quello che possiamo fare per vedere come variano le cose al variare della, delle quantità di auto, posso ad esempio provare a inserire, visto che ho parecchi upgrade fino alla, uh, alle auto di Elite, però possono essere dovuti a delle richieste di auto di quarta classe che però si vanno propagando. Provo ad aumentare le auto di quarta classe, che comunque in teoria dovrebbero essere quelle che costano meno alla, alla società di auto lì, per vedere quello che succede. Come vedete, i disastri diminuiscono. Quindi posso andare a aumentare anche quelle di classe immediatamente superiore. Ecco. Magari qua metto. Ok. 0, Quindi per come sono fatte le cose, anche se ho diversi upgrade che arrivano fino alla classe migliore, comunque in questa, con questa configurazione riesco a soddisfare i clienti. Probabilmente anche abbassando questa potrei riuscire Oh, okay. in questa maniera ho fatto un simulatore che funziona in maniera fissa e mi restituisce sempre lo stesso risultato perché i dati sono scritti ben fissi nel database e mi consente di trovare qual è la configurazione migliore ora, per come era scritto il testo però c'era un condizionale qui questo dovrebbe quindi nel database io ho informazioni riguardanti il giorno in cui l'auto viene presa e il giorno in cui l'auto dovrebbe venire restituita. Questo dovrebbe vuol dire che comunque io devo inserire un minimo di variabilità per avere un sistema abbastanza robusto, nel senso è reale il fatto che l'utente possa ritardare nella consegna. Quindi per avere un sistema robusto di simulazione devo considerare anche questa variabilità. Come faccio a inserirla durante la simulazione? Beh, posso inserirla quando schedulo questo, l'evento di ritorno auto, cioè io so che qui sto schedulando l'evento esatto in cui l'auto verrà riconsegnata da parte del cliente, però posso anche aggiungere a questo giorno un qualche valore casuale che mi permetta di rendere variabile l'andamento delle, delle simulazioni. Quindi, le simulazioni usiamo, ho detto di random. E mi permette di calcolare dei valori random su diversi eh, valori. Ad esempio, se noi facciamo un uh, ecco. possiamo avere valori casuali per booleani, byte, double, float A noi interessa un nuovo intero. Un nuovo intero che andremo a sommare al giorno in cui è previsto il... Il, la consegna dell'auto. Next int: Come vedete, Next int prende anche un argomento in ingresso. Io posso stabilire qual è il bound, cioè il limite maggiore del valore casuale che mi deve ritornare. Quindi, nel caso io mettessi 5 qui, lui mi ritornerà un intero che va da 0 a 4. Quindi da 0 vuol dire che comunque il cliente è stato molto preciso e me l'ha ritornata nel giorno previsto. 5 vuol dire che comunque me l'ha riportata fino a 4 giorni dopo. In questa maniera, lanciando la simulazione, vedete che la configurazione che avevo deciso non va più bene, perché io ho ancora tre disastri, e lanciandola diverse volte, in teoria, ok, i free upgrade come vedete qui cambiano, ok, i disastri sono diminuiti, perché comunque dipende dalla casualità con cui vengono estratti quei valori, può cambiare, il risultato. Quindi, per ottenere un sistema robusto, conviene utilizzare questo tipo di, eh, eh, di casualità e quindi aumentare ancora. Evidentemente, è necessario aumentare le auto nelle varie classi. Okay. ok, così minimizzo il numero di disastri. Come vedete, ogni tanto succede che ce n'è uno, però probabilmente aggiungendo un'auto qui, volvo tutto, ecco, quindi in questa maniera riesco davvero, poi sarà pure cura di chi fa le simulazioni, inserire qui il valore corretto, oppure fare una distribuzione di casualità diversa, nel senso che eh, così c'è molta casualità su quanti giorni aggiungere magari normalmente gli utenti sono molto più precisi e quindi la probabilità è inferiore però diciamo che per fare un simulatore eh, base, semplice già questo ci dà una una sensazione diciamo che stia funzionando e che abbia un senso farlo. quindi banalmente togliendo tutte le auto Vabbè, di fa. Domande? Tutto chiaro, limpido. Ah, ok ok hai ragione allora questo di qua ci interessa a noi sapere qual è probabilmente anzi è pure da rivedere quel valore hai ragione grazie per avermi fatto ok alla fine a noi interessa sapere da quale classe io ho ottenuto problemi quindi in realtà dovrebbe bastare questo perché scrivendo il rec meno... ok, sono dei valori differenti ok. Scrivendo un rec meno ottenuta so di quante classi mi sono dovuto spostare per ottenere un'auto, quindi magari l'ho chiesta di quarta classe, però me l'hanno data di prima e quindi so quanti spostamenti ho fatto. Invece in questa maniera posso sapere quale auto effettivamente mancava. Perché se io, richiedo, se io aggiungo free upgrade alla classe che l'utente aveva richiesto, vuol dire che dalla, avevo richiesto la classe 4, poi me ne hanno dato una di seconda classe, però comunque ho incrementato il fatto che è dalla classe 4 che ho avuto problemi. E questo potrebbe avere più senso perché potrebbe far vedere qual è il valore da incrementare. Nel senso, guardando qui, sembra che le auto più richieste siano quelle di, di terza classe. Vedi, era 10, adesso che ho messo 8 auto, i free upgrade da quella classe sono diminuiti notevolmente, quindi probabilmente mettendone qua 10, no, può essere che converrebbe fare qualcosa del genere, io riesco a vedere come minimizzare le auto di, di classe elevata, che dovrebbero essere quelle più costose, quindi magari facendo qualcosa del genere. Okay, così diciamo che funziona sempre, e ho pochi upgrade qui. Avere pochi upgrade vuol dire che potrei in teoria considerare il fattore di diminuire queste auto, poi dipende dai costi. Quindi è soltanto questa qui: una stima riguardante la disponibilità, per i costi è un po' diverso. Altre domande? Qualsiasi cosa. Va bene, questa era l'ultima lezione del corso, ritengo, quindi in bocca al lupo agli esami, per l'esame, ci vediamo al primo appello, non so quando sarà, però ci sarò anch'io.